Venivano, venivano al per bar per fare in quattro persone gio a giocare a carte e stavano due o tre ore a giocare a, a carte per giocarsi poi quattro caramelle <ride> poi con queste sì. due che perdevano non avevano nemmeno i soldi per pagare queste quattro caramelle gli dicevano mio padre di di, di annotarlo, di, di, annotarlo, di, di fargli credito pagavano dopo dopo, dopo c'è cioè quattro ore che giocavano la che mi è che mio padre tante volte diceva è meglio che non giocate che me ne consumate di carte di sì. sì, sì, quello che mi dovete dare allora. Che roba! Sì, sì, ma, ma questo è verità. Sì, sì, sì, sì.